questa nuova puntata di Oltre la barriera, prima puntata del 2023, il nostro format eh, dedicato ai certificati di investimento, uno strumento particolarmente interessante in un momento in cui i mercati eh, sono ancora volatili, la situazione resta estremamente incerta e allora noi cercheremo naturalmente di fare il punto della situazione, una panoramica ampia eh, di mercato per poi addentrarci invece nella parte più operativa andando a scoprire i certificati più interessanti con i nostri ospiti ovvero Luca Comuniana Distribution Sales di BMP Paribas benvenuto Luca grazie mille, buonasera a voi Eccoti e Stefano Cezza up to value, grazie Stefano per essere qui con noi grazie Valentina e un saluto a tutti, buonasera un saluto a te. Bene, allora direi proprio di, di partire eh, da una panoramica generale eh, di mercato, andando a vedere anche eh, la performance eh, degli indici attraverso il nostro eh, grafico. Diciamo che eh, siamo reduci, innanzitutto, ecco, da un periodo molto positivo, un Lungorelli eh, di Capodanno. L'abbiamo definito così, che poi in realtà ha caratterizzato tutto il mese eh, di gennaio, addirittura Piazza Affari, l'abbiamo eh, definita regina di cuori, o meglio di denaro. ...visto l'ambito eh, economico con picchi ecco, del 17%, numeri da record... Però in questi ultimi giorni invece abbiamo eh, sottolineato una eh, tendenza diversa, eh, questo perché Beh, eh, ci sono diversi fattori che stanno influenzando naturalmente i mercati, eh, dati macro che continuano a uscire con regolarità non così positivi e soprattutto poi le tensioni geopolitiche a livello internazionale, la crisi eh, in Ucraina che peggiora ecco, dopo le ultime dichiarazioni di Putin, tanto che è intervenuta anche eh, la Cina a manifestare le so Perplessità e la sua preoccupazione. Eh, parto da Stefano, proprio per chiederti eh, quali fattori stanno incidendo di più sui mercati in questo momento e se rispetto alle performance di questi ultimi giorni possiamo parlare proprio di una inversione di tendenza. Ma allora, sicuramente quello che tu dici è corretto, nel senso che le tensioni a livello politiche, soprattutto quando escono determinate notizie, incidono. Uh, magari mh, diciamo nel, nel breve periodo, nel senso magari nella giornata o nell'arco di, di due o tre giorni che seguono queste, queste notizie che si susseguono. Io onestamente per quanto è la mia, la mia visione non penserei non penso che si tratti di un'inversione, penso che si tratti sostanzialmente di un consolidamento di un movimento appunto che è partito a uh, fine dell'anno scorso, inizio di quest'anno, che ha fatto Un'ottima un un performance, un ottimo Rally, quindi ci sta che ci possono essere delle fasi di consolidamento che poi casualmente diciamo possono anche coincidere con delle notizie geopolitiche perché alcune volte viene anche un po' il sospetto che queste notizie vengano messe un po' fuori appunto su determinati livelli dei mercati. Non, non a caso, se tu vai a vedere il grafico per esempio del, del um, inglese. Sì. Nonostante l'Inghilterra sì. sia in una crisi, dicono, abbastanza forte, con presunti scioperi, eh, difficoltà di importazioni, eccetera, il 100 ha fatto un doppio massimo rispetto, storico rispetto a quello che aveva fatto eh, l'anno scorso, no? E, e proprio lì il mercato si è girato e sono venute fuori le notizie, quindi poi c'è stata una ripresa, del, una fase di discesa. Quindi diciamo che alcune volte casualmente queste cose succedono insieme. Però ripeto, io onestamente non mi aspetto un'inversione un di trend. cioè, secondo me, questo sarà un anno, io mi immagino positivo per i mercati. Uh -huh. Sicuramente il mese di marzo ci daranno un'indicazione importante perché il primo trimestre dell'anno è, è sempre una parte molto importante della. Per capire l'evoluzione che si avrà poi a livello annuale, quindi se a marzo si consoliderà questo rally e i livelli di inizio anno verranno rotti a ribasso, cosa che ritengo molto molto improbabile, secondo me assisteremo comunque a un anno molto positivo per i mercati. Eh, lo speriamo, insomma, dopo un anno storribile, se lo abbiamo definito così, il 2022, che invece il 2023 sia l'anno eh, della ripresa. Io eh, chiamo in causa naturalmente anche Luca eh, per chiedere ecco, come la situazione eh, dei mercati, ecco, come lo scenario macro incide poi sui flussi che invece riguardano il tuo mercato nello specifico, quello dei certificates. Sì, beh, chiaramente sono molto collegati. Eh, I certificati ovviamente... Partiamo dall'assunzione dall che hanno come sottostanti, nella eh, maggior parte dei casi in questo momento, dei panieri eh, che però sono composti da azioni. Abbiamo tanti certificati con azioni italiane, alcuni tematici che quindi cercano di inglobare nel, nei, nei sottostanti un settore, eh, viene in mente ad esempio il settore dell'automotive, il mm -hmm. settore delle clean energy e quindi chiaramente i mercati sono eh, fortemente connessi. Uh, quello che vediamo nella prima parte di quest'anno quindi nei primi due mesi oramai de del 2023 è una grande fiducia uh, degli investitori soprattutto su uh, alcune tematiche soprattutto su uh, nomi uh, delle blue chip italiane settore bancario non a caso anche visto le performance messe a segno dai principali titoli azionari italiani del settore bancario è sicuramente uno dei settori più scambiati anche nel mondo dei certificati mm -hmm. lo, è, lo sono Um, eh, i nomi italiani in generale, quindi eh, vediamo una forte fiducia sul mercato italiano ma anche sul mondo europeo e come dicevo prima anche sul, su alcune tematiche in particolare tematica ancora clean energy, quindi tutte quelle che sono le energie rinnovabili che eh, possono essere in, in, come dire, in questo momento fonte uh, anche di speranza no? in un'evoluzione delle nostre economie e eh, sicuramente possono anche, visto la, le caratteristiche dei sottostanti, avere dei rendimenti particolarmente interessanti, una volta, interessanti, una volta inseriti all'interno dei certificati e non ultimo anche il settore dei viaggi eh, che sta ancora mh, suscitando molto interesse da parte degli investitori, um, soprattutto magari anche visto un po' quello che è è l'attenuarsi della minaccia legata al covid e quindi eh, credo che ci sia una fiducia sulla ripresa del turismo un po' a livello mondiale uh -huh. e, un ultimo appunto su questo eh, che tipo di strutture poi quindi una po volta identificato i sottostanti e le tematiche interessanti, quali sono i certificati, che le tipologie di certificati che sono più interessanti in questo momento, Beh, i flussi parlano chiaro anche in questo caso perché vediamo ancora una volta eh, primeggiare quelle strutture che hanno una forte componente di protezione, quindi eh, nel nostro caso specifico eh, certificati di tipo cash collect che hanno delle barriere particolarmente profonde. 50%, 40% o addirittura il 30% ecco lì si concentrano la maggior parte dei flussi e quello che vediamo è che l'investitore quindi rispetto anche al 2021 magari eh, dove andava alla ricerca del maggior rendimento possibile ecco vediamo che in questo momento invece ci si accontenta di rendimenti ci accontenta tra, tra virgolette poi sì. eh, di rendimenti tra il 10 e 15% che comunque ovviamente sono rendimenti eh, eh, maggiori rispetto ancora al mondo obbligazionario ma poi anche legati ovviamente ai sottostanti a fronte però di barriere come dicevo prima, profonde e questo è un po' il sentimento che vediamo noi in questo momento sul mercato ecco, se no, è chiarissimo insomma l'obiettivo è quello innanzitutto di proteggere il proprio capitale, in un momento lo abbiamo detto che è ancora fortemente incerto, credevo in realtà Luca che appunto eh, sulla spinta sul traino di quello che è accaduto sui mercati nel mese di gennaio ci fosse un pochino di propensione di più verso il rischio invece mi dici che eh, diciamo la tendenza è ancora quella della protezione di una barra Uh, profonda, ecco quindi non, non siamo ancora in piena fase riscon probabilmente probabilmente no, di mm. fatto il 2021 eh, non è un lontano e eh, scusate anche il 2022 soprattutto come hai detto tu l'anno eh, non è un lontano ricordo eh, è appena passato quindi sicuramente gli investitori ne fanno memoria e buon, e buon, buon insegnamento come dire, pertanto l'idea di entrare sui mercati, la voglia di entrare sul mercato azionario c'è, ma eh, a mio avviso in maniera corretta lo si fa anche un po' tenendo sott'occhio quella che è la protezione e quindi la possibile volatilità che si può avere anche, abbiamo vissuto gennaio, febbraio con una, una relativa bassa volatilità e sì. mercati che sicuramente sono stati eh, sotto il segno positivo ma come dire, poi le cose eh, sappiamo possono cambiare in fretta per cui anche guardare la componente di protezione anche in un momento di eh, non dico euforia ma positivo eh, sui mercati credo sia uh, un, un buon un buon atteggiamento da parte degli investitori. Chiaro, chiarissimo. Ecco, per concludere proprio la, la panoramica di mercato, eh, prendo spunto da quello che hai detto Luca, cioè le cose possono cambiare molto in fretta e chi le può modificare anche abbastanza velocemente sono le banche centrali con eh, le loro mosse e qui chiamo in causa eh, Stefano per chiederti un parere. ecco. Eh, per quanto riguarda la linea eh, della BCE, già lo sappiamo perché la Lagarde è stata molto chiara, molto netta, eh, ci sarà un rialzo di 50 punti base anche nella prossima riunione quella eh, di marzo eh, sul front states diciamo che c'era un pochino eh, di margine almeno eh, così sembrava invece ecco gli ultimi dati soprattutto quello dell'inflazione che non è stato così positivo si è passato dal 6,5% al 6,4% magari può spingere ecco Jay Powell a continuare verso una linea aggressiva tu che cosa ne pensi ecco qual è la tua previsione? Beh, secondo me non sarà una linea aggressiva nel senso che beh, il target sul, di, il, um, come rendimento, co, come interesse è al cin, diciamo che è attorno al 5,35-5,25-5,35. Uh -huh. Quindi, secondo me, verrà rispettato questo, questo target. Poi bisogna capire magari se viene fatto tutto in, nella parte iniziale dell'anno, magari è spalmato un po' più dolcemente. però comunque penso che l'obiettivo sia sicuramente quello e non penso si vada oltre. Quindi onestamente diciamo che è vero quello che tu hai detto, che il dato sull'inflazione è uscito un po' meno bene delle aspettative, però in compenso inizio mese era uscito un dato sull'occupazione fantastico. Quindi chiaramente diciamo che questo ha un po' eh, mitigato il, il, il terrore diciamo della, della fase di entrata in recessione da parte degli, degli Stati Uniti, infatti anche dei più grandi casi di investimento. Hanno diciamo che prima alcune avevano ipotizzato un inizio, una fase di recessione da parte dell'economia americana, americana, hanno abbassato notevolmente le percentuali di questo, di questo ingresso e quindi da questo punto di vista il mercato effettivamente del lavoro sembra forte, l'economia sta andando bene quindi io immagino che appunto si arriverà a quel target perché sicuramente si arriverà a quel target che hanno proposto del, del tasso e poi dopo sostanzialmente si manterrà una linea stabile e già si parla addirittura 2024, magari metà 2024 di cominciare ad abbassare i tassi. Quindi sì. secondo me un po' siamo arrivati alla fine di quello che doveva essere una politica di rialzo tassi. Come sappiamo i mercati tendenzialmente scontano sempre prima le notizie negative, quindi il 2022 abbiamo scontato tutto quello che c'era di negativo da scontare sostanzialmente. E quindi per questo che ti ripeto, io mi immagino che l'anno del 2023 sarà sicuramente un buon anno sotto tutti i punti di vista, so, queste sono un po' le mie, le mie attese, le mie aspettative e eh, Aspettative tra l'altro che seguono anche le indicazioni del Fondo Monetario Internazionale e mi ricollego al discorso sulla recessione perché appunto secondo le ultime stime in realtà eh, questo spettro ecco, che aleggia un po' soprattutto sull'Europa che eh, più che sugli Stati Uniti sembra allontanarsi addirittura per paesi che invece sarebbero toccati più da vicino come l'Italia, come la Germania l'unico invece paese, lo avevi detto prima, che rimane ecco, così in una situazione instabile di pericolo è proprio la Gran Bretagna vedremo insomma un po' poi come si evolverà eh, la situazione direi ecco concludiamo questa lunga e interessante panoramica di mercato entriamo invece adesso nella fase più operativa della trasmissione e cedo naturalmente la parola a Luca Comunian che ci presenta quali sono i certificati più interessanti di questo mese eh, Valentina allora noi nel mese di eh, febbraio abbiamo introdotto due nuove emissioni sul mercato una novità assoluta e una invece che va a soddisfare quell'esigenza che parlavamo prima di low barrier. Se vuoi parto dai low barrier, visto sì. che abbiamo già iniziato a, a parlarne e eh, poi proseguiamo sull'altro tipo di emissione. Uh, intanto mi, do, uh, mi aiuto uh, condividendo il mio schermo. Sì. Ecco, questo, presento il sito BMP Paribas, che è appunto investimenti.bnpparibas.it dove anche poi latere della nostra discussione qui gli, gli, chi ci segue può andare a trovare tutti i riferimenti dei prodotti di cui parliamo eh, la, eh, tra le slide principali abbiamo uh, scorrendo uh, allargamento della gamma dei low barrier proprio perché in realtà i low barrier sono stati una, un prodotto che abbiamo introdotto l'anno scorso tra l'altro ricordo che abbiamo vinto anche il certificato dell'anno agli, ehm, agli ICA uh, agli, che sono diciamo, la, gli awards che premiano, che riconoscono diciamo, il lavoro fatto dall'industria dei certificati, gli uh -huh. Italia Certificate Awards, eh, con un low barrier su Intesa San Paolo e Unicredit, eh, proprio perché l'anno scorso a marzo eravamo stati i primi a introdurre barriere profonde sotto il 50% e eh, stiamo quindi continuando a sviluppare e a proporre sempre nuove soluzioni in merito e l'abbiamo fatto anche nell'ultima emissione di febbraio, adesso vi mostrerò eh, la brochure dedicata che abbiamo preparato per questi, vedete febbraio 2023, e vado subito ai prodotti perché eh, sono dei prodotti che hanno sostanzialmente un premio mensile eh, condizionato al rispetto delle barriere, eh, potete vedere qui, adesso provo anche a ingrandire i livelli eh, delle barriere per ogni singolo eh, prodotto, quindi prodotti che pagano un premio mensile quando, qualora... I sottostanti siano al di sopra uh, di, questo, di questi valori eh, come vediamo abbiamo barriere del 45 40 e anche 30 questo vuol dire che quindi assorbono delle discese dei sottostanti fino al meno 70 nel caso della barriera al 30 nel caso di una barriera 40 vuol dire che vengono assorbite discese fino al meno 60 quindi sì. prodotti che se prendiamo il primo Eni intesa San Paolo Unicredit in questo caso barriera al 45, premio mensile dello 0,85, il che equivale a un 10,2% annuale. Eh, questi premi vengono pagati mensilmente, ogni mese quindi si va a osservare il rispetto di queste barriere da parte dei sottostanti, qualora eh, la condizione so sia soddisfatta si va a versare un premio mensile. Eh, cosa molto interessante è che anche i, i premi hanno l'effetto memoria, quindi immaginiamoci un momento di mercato particolarmente brutto magari dove queste barriere vengono infrante ecco che quindi mensilmente si va a valutare i sottostanti sono al di sotto della barriera il premio non verrebbe pagato ma grazie all'effetto memoria qualora poi ci sia una risalita questi sono prodotti che hanno una durata di tre anni e qualora poi i sottostanti risalgano al di sopra delle barriere l'effetto memoria ci permette di recuperare tutti i premi non pagati in precedenza ecco che quindi allora sono anche dei prodotti che oltre a remunerare e offrire un rendimento in mercati ribassisti, permettono anche di eh, non compromettere il rendimento potenziale in fasi particolarmente critiche di mercato, proprio perché la loro durata di tre anni permetterebbe comunque un eventuale poi riaggiustamento e risalita dei mercati e ci farebbe recuperare tutto ciò che non è stato pagato in precedenza. Questo ovviamente è un grosso vantaggio mm -hmm. che anche in momenti come senza andare troppo lontano, marzo dell'anno scorso, è, è stata una caratteristica particolarmente utile eh, visto, visto questo tipo di, di scese improvvise che i mercati possono sì. purtroppo eh, dare. E a scadenza, stesso discorso, il capitale eh, o il valore nominale di 100 euro per ogni certificato è protetto sempre al rispetto di queste barriere quindi qualora i sottostanti siano di sopra delle barriere si avrà uh, la restituzione del capitale e il pagamento dei vari premi eh, qu quindi vuol dire che anche questi prodotti offrono una protezione del capitale fino a ribassi appunto de, come dicevamo prima del 55 del 60 del 70 quindi capiamo la profondità soprattutto poi se parliamo di nomi come ad esempio anche il secondo prodotto Eni Leonardo Nexi eh, 0.85 anche in questo caso il premio mensile su nomi importanti offriamo oh, la possibilità di ottenere un guadagno del 10.2% per anno per discese davvero possiamo definire profonde dei sottostanti. Presentando anche gli altri basket, quello che proviamo a fare è offrire una forte esposizione all'Italia, infatti vedete i basket sull'Italia sono ben 4, sì. tutti con un rendimento intorno al 10%, tra l'altro le caratteristiche dei prodotti che vi sto presentando sono tutte uguali, quindi quello che cambia poi il funzionamento è lo stesso ma cambiano ovviamente i sottostanti, il livello delle barriere e il premio, il premio mensile. Eh, poi oltre a sottostanti italiani presentiamo, come dicevo prima, dei basket anche tematici, ad esempio Zalando, uh, Farptech, uh, Ebay che è un po' sul mondo del, del delivery, delle, degli acquisti online, sì. piuttosto che, ecco, parlavamo prima di Clean Energy. Clean Energy, abbiamo Enphase Energy, Plug Power, Sun Run. quindi società che sono impegnate nello sviluppo di eh, energie pulite come idrogeno, solare e così via. Ecco, qui è interessante perché, perché il rendimento passa praticamente raddoppia, 20.5 per anno. E questo è dovuto essenzialmente alla volatilità che queste azioni hanno. Ecco, eh, questa volatilità è quindi il rischio maggiore di queste azioni è ripagato da un rendimento potenziale per anno del 20.5. Ecco, ehm, questo pot potrebbe essere ovviamente un certificato mh, reputato rischioso per chi invece magari preferisce investire su Intesa San Paolo Eni Unicredit. Sì. Ma no, al tempo stesso, per chi invece ha una view sul settore delle clean energy e vuole prendere un'esposizione sulle clean energy, ecco che può farlo investendo direttamente nelle azioni. però come abbiamo visto, anche eh, sopportando il rischio che queste azioni possano avere degli scostamenti di prezzo particolarmente elevati. Ecco che invece facendolo attraverso un, certifica un certificate come questo, noi prendiamo esposizione comunque al settore, eh, ci proteggiamo da ribassi fino al meno 60%, perché qui vedete la barriera è al, 60, eh, al 40%, quindi ribassi fino al 60%, e ovviamente investendo in questo tipo di società, eh, eh, pretendiamo anche un rendimento, perché ovviamente si, se si va a investire sul clean energy è chiaro che cerchiamo anche un rendimento potenziale importante da queste azioni. Ecco che ehm, a fronte di una protezione di questo tipo comunque riusciamo a a generare un rendimento del 20.5, quindi io lo ritengo un, un, una, una via uh, alternativa rispetto all'investimento anche in settori dove ovviamente c'è molta ricerca, e sviluppo e quindi buone notizie possono portare il titolo ad avere de degli ottimi risultati anche in termini borsistici, ma anche al contrario ad avere dei ribassi importanti. Attraverso i certificati quindi poniamo una protezione aggiuntiva, tra l'altro facendo un passo indietro su sul uh, prodotto che menzionavo prima, vedete qui la barriera al 30% a, a fronte di un rendimento del 17.4, quindi ancora più profonda in questo certificato fino al 30%. Gli altri settori rappresentati, come dicevo prima, automotive, Porsche, Ferrari, Tesla, soprattutto su una gamma premium di automotive, se non, se non lusso, sì. e poi anche il settore viaggi che, è, come dicevo anche prima, continua a offrire molti... Eh, molti spunti agli investitori e interesse e anche qui abbiamo un rendimento sopra il 15%, qui abbiamo 16.2 a fronte di una barriera al 40% quindi sono eh, otto prodotti se, se non vado errato eh, tutti focalizzati tutti con una loro logica quella ovviamente di soddisfare eh, quante più esigenze possibili degli investitori chi eh, preferisce i titoli italiani eh, con un rendimento del 10% e chi invece si vuole esporre su titoli basket tematici anche che portano a rendimenti eh, oltre il 20%. Chiarissimo, ecco titoli italiani, basket eh, tematici, quindi insomma per soddisfare appunto le esigenze eh, di tutti i tipi di, di investitori ci ha insegnato eh, come sempre, un qualcosa in più, Luca, ecco soprattutto il fatto di esporsi, sì. Eh, ecco, su magari un settore in particolare, ma attraverso il certificate, avere anche una barriera di protezione più profonda rispetto ecco, a un'esposizione poi sulla singolazione eh, appunto nel mercato azionario. E questo è un po' il, il concetto. Eh, un commento, ecco, anche da parte di, di Stefano. Sì, sicuramente, allora, questi tipi di prodotti i prodotti sono come diceva giustamente Luca interessanti per chi vuole avere un'esposizione quindi partecipare anche al, al mercato azionario però avendo una, una protezione sicuramente eh, i, i titoli giustamente sono principalmente italiani perché comunque eh, sappiamo che l'investitore italiano è un po' più propenso diciamo di investire su titoli italiani piuttosto sì, che è vero su quelli su stranieri, poi è chiaro che ci sta diciamo, la, la diversificazione, la, la chicchetta che può andare su determinati ambiti, che sono sicuramente ambiti che adesso eh, sono un po' centrali per tutti, perché insomma l'ESG si sta quindi tutta la parte con le nuove, con le nuove tecnologie legate alla, alla diminuzione dell'inquinamento, dell è sicuramente un tema che in questo momento va molto e quindi sicuramente... Fa, fa bene ad essere trattato e quindi mh, lo ritengo un, dei prodotti interessanti da poter, da poter uh, presentare in modo tale che appunto i clienti si abituino anche a mh, valutare determinate soluzioni, però chiaramente con. Il fatto che c'è un flusso diciamo di cedole che comunque il risparmiatore italiano è sempre attratto dal fatto di ricevere una cedola perché comunque insomma la mentalità mm -hmm. è un po' quella dei, <ride> diciamo, dei bot people, BTP eccetera, quindi comunque l'italiano piace ricevere il flusso, quindi vedere che arrivano i rendimenti e poi comunque il fatto della protezione è sicuramente una garanzia maggiore. Sì, sì, assolutamente. Ecco, prima di arrivare alle conclusioni, eh, visto che siamo ancora comunque all'inizio dell'anno, volevo fare una domanda a entrambi, cioè ecco, un consiglio eh, per la costruzione di un buon portafoglio nel eh, 2023. Soprattutto volevo chiedere a entrambi se cambia qualcosa rispetto al 2022 che abbiamo eh, sottolineato essere stato un anno particolarmente complesso. Certamente abbiamo sempre parlato di protezione, di diversificazione anche del portafoglio e certificazione sono lo strumento perfetto per la diversificazione ma se volete aggiungere con qualcosa eh, un consiglio da dare agli investitori che eh, ci seguono da casa prima Luca e poi Stefano beh allora eh, sicuramente quello che eh, sappiamo anche ovviamente che va considerato è il trattamento fiscale dei certificati eh, aggiungo questo elemento che magari non abbiamo trattato finora essendo redditi diversi chi fa una buona pianificazione usa anche questi strumenti per ottimizzare il portafoglio dal punto di vista fiscale quindi andare a recuperare eventuali minusvalenze ehm, che sono in portafoglio e di qui, qui anche eh, l'interesse eh, a strutture che pagano dei premi ricorrenti proprio perché grazie a questo noi possiamo andare a ottimizzare eh, il portafoglio dal punto di vista, vista fiscale e poi ovviamente eh, nel, nelle regole di buona allocazione di portafoglio, eh, sono un po', dicono sempre un po' st gli stessi principi che sono cardine, quindi ovviamente non innamorarsi troppo a dei titoli specifici, ma sempre cercare eh, di diversificare e anche nel mondo, uh, nel, diciamo nel sottoinsieme del portafoglio dedicato ai certificati, sicuramente anche qualora andassimo a cercare uno stesso nome, la grazie alla, alla frequenza di emissione, quindi dai tanti certificati che poi, che poi mettiamo a disposizione anche all'interno dello stesso nome andare a cercare magari dei livelli di barriera diversi. in questo modo possiamo andare a diversificare il rischio perché uh -huh. magari abbiamo uh, un certificato su un nome che ha un livello di protezione e magari ne compriamo uno che ha una barriera più bassa o più alta in modo che eh, anche qualora rompesse un, un livello barriera, non tutto il mio, il mio montare investito in quel titolo è soggetto a questa barriera, ma invece ho diversificato anche a livello di rischio in questo senso. Quindi, certo. questa può essere un'altra idea da tenere in considerazione. Assolutamente, sì, sì, non solo la diversificazione del portafoglio, ma anche del livello di rischio molto interessante. Infine ecco Stefano: un consiglio, anche una strategia da parte tua. Sì, allora un consiglio è questo, allora, chiaramente come sappiamo i mercati sono, sono ciclici, no? quindi tendenzialmente quando eh, vanno bene certi settori per un periodo, poi dopo tendenzialmente magari gli anni dopo non vanno bene perché ritorn ritornano in auge altri, altri settori, allora sicuramente diciamo che nel 2022 tutti i settori sono andati male tranne diciamo, quelli legati all'energia all che può essere il petrolio, il gas eccetera, sappiamo gli aumenti che ci sono stati. Io per il 2023 quindi sarei non molto positivo su questi mercati che infatti come vediamo anche il gas ha perso notevolmente, anche mm -hmm. il petrolio è sceso eccetera, ma sarei magari più positivo sui mercati che invece erano spossonati peggio, mi viene in mente la, i mercati legati alla tecnologia e per tecnologia possiamo abbracciare diversi abiti, faccio un esempio, Uh, anche, visto che abbiamo trattato anche prima il certificato tutto quello che è legato alle energie alternative quindi faccio esempio pannelli solari banalmente perché ci sono un sacco di società che sono quotate anche in questo settore eolico eccetera quindi sicuramente quello è un settore legato all'energia green secondo me importante ma non solamente l'anno prossimo anche per i prossimi anni il settore anche bancario che l'anno scorso è stato abbastanza massacrato che quest'anno già ha avuto una buona performance Vero? secondo me sì. potrebbe essere un discorso importante e quindi diciamo un po' queste, questi tipi di settori, secondo me quelli che l'anno scorso sono stati un po' più penalizzati potrebbero avere una buona ripresa durante il 2023 e anche il 2024. Ecco, noi ci siamo segnati tutto, eh? così insomma, abbiamo fatto la lista e sappiamo come muoverci, soprattutto speriamo di aver dato dei consigli utili agli spettatori e agli investitori che eh, ci seguono da casa. Proprio una battuta conclusiva da parte di Luca, ecco, sui momenti della formazione so che giustamente tu e Benpe ci tenete molto, se avete ecco, qualche appuntamento in programma. Sì, mi permetto anche di aggiungere sì, un pezzo certo. oltre alla tua domanda, perché prima accennavo a un'ulteriore novità uh, nel, nel mese di febbraio. Perché abbiamo portato in quotazione anche i cosiddetti switch to protection, uh, che sono una gamma innovativa di fatto, non, non esistevano in questo momento uh, sul mercato. E dal nome si capisce bene switch to protection, ancora una volta, anche volti ad aumentare quella che è la protezione del. Eh, del, del certificato, del capitale del certificato senza magari l'innovazione sta senza troppo compromettere il rendimento quindi l'esercizio che abbiamo fatto a inizio anno è stato quello come possiamo ottenere in integro il rendimento e aggiungere delle caratteristiche difensive rispetto a un uh, memory cash collect classico e abbiamo portato, uh, portato sul mercato proprio questa uh, nuova uh, questa innovazione dove sostanzialmente lo dico in poche parole poi magari sì. invito chi ci segue a contattarci lascio i riferimenti in modo che potremo spiegare meglio il funzionamento anche se sul nostro sito ehm, abbiamo posso anche provare a condividerlo al volo ma abbiamo una... Sì. una una landing page dedicata, oltre che anche una brochure che spiega proprio il funzionamento. Faccio vedere giusto la grafica, così magari a livello visivo sarà facile ricordarlo anche per chi ci segue. Uh, lo spiego in due parole. La caratteristica dello switch to protection è un cache collect con effetto memoria come qualsiasi altro, ma grazie allo switch to protection... Uh, qualora i sottostanti nell'arco del primo anno di vita dei prodotti eh, non tocchino un determinato livello che è chiamato barriera switch, il prodotto qualora, quindi l'essenza è sempre la stessa qualora non abbiano un ribasso oltre a questo livello ecco che il prodotto per il rimanente periodo della sua vita per pros, per, dura tre anni il prodotto quindi per i successivi due anni diventerà capitale protetto al 100% mm -hmm. e premi incondizionati quindi, parte come un normale cash collect sì. che dopo un anno però può diventare un capitale protetto al 100%, premi incondizionati, cosa vuol dire? Che quindi qualora si verifica questo evento il certificato non guarderà più l'andamento dei sottostanti Ciao. perché a prescindere da dove andranno i sottostanti il prodotto sarà capitale protetto e pagherà i premi mensili. Anche qui come vediamo abbiamo una lista di uh, 10 prodotti emessi, rendimenti che vanno dall'8.40% ho anche la brochure qui, quindi ve la posso far vedere molto velocemente, rendimenti che vanno dall'8.40 fino a oltre il 10%, quindi anche qui i nomi italiani, vediamo i primi basket sono sempre composti da nomi italiani e poi andiamo sui settori che un po' ricalcano i settori precedenti, fino ad arrivare a rendimenti de del 15-15.6% per la proposta più, eh, che, che offre più rendimento. Ecco questa è una funzionalità, introdotta a febbraio, stiamo ricevendo davvero tante chiamate e uh -huh. già vediamo i primi flussi sul mercato, ovviamente eh, c'è bisogno anche un po' di fare formazione al riguardo perché ovviamente essendo novità eh, va anche compresa, capita certo, e spiegata è, sì. valorizzata, come dire. E, um, però siamo contenti anche in questo caso di aver portato per primi un, una nuova, una nuova, un nuovo payoff all'interno dei certificati e, e dunque Valentina... Um, lascio i nostri riferimenti in modo che. Certo, sì, sì, eh, sì assolutamente. Sito, eh, qui sul nostro sito abbiamo una sezione, un bottoncino in alto a destra, contatti, numero verde oppure email eh, per avere maggiori informazioni a riguardo. Chiarissimo, eh, stavo notando tra l'altro che eh, insomma c'è una continua innovazione, davvero vi spremete le meningi per cercare delle nuove soluzioni ogni volta e andare verso le esigenze le più svariate tra l'altro ecco, degli investitori, quindi insomma un lavoro anche così di innovazione costante da parte di, di Bempe. Io vi ringrazio naturalmente per il vostro contributo, prima di salutarvi ricordo i telespettatori che eh, potete rivedere questa puntata di Oltre la barriera sul nostro sito www.lefonti.tv e poi naturalmente anche sul nostro canale YouTube On Demand. Io ringrazio e saluto Luca Comuniana, ben Paribas. Grazie a voi, buonasera. Grazie Luca e naturalmente anche un grazie e un saluto a Stefano Cezza, Up to value. Grazie Valentina, saluto a tutti, buonasera e grazie, grazie, vi ringrazio. Termina qui la puntata di Oltre la barriera, non la programmazione di Le Fonti TV che prosegue dopo la pausa pubblicitaria e allora restate qui con noi. In collaborazione con